In questo momento storico è meglio comprare oro o venderlo? Io sono Davide Campomaggiore, il titolare di Oroetic. Da oltre dieci anni mi occupo di metalli preziosi e con la mia catena Oroetic sono divenuto famoso ai media italiani per il grande lavoro a tutela e supporto dei consumatori. Moltissime persone mi fanno tutte la stessa domanda. In questo momento è meglio vendere o comprare? le tensioni geopolitiche, la guerra di Putin contro l'Ucraina e prima la pandemia hanno ovviamente spinto la quotazione dell'oro a dei prezzi mai visti prima. La quotazione dell'oro ha una valutazione come mai è stata raggiunta nella storia dell'uomo. L'insieme di questi fattori infatti ha creato una grandissima instabilità economica in tutto il mondo e gli investitori come di consueto quando non sanno come proteggere i propri investimenti da questi cataclismi spostano i soldi verso, verso l'oro, il rifugio per eccellenza questo ha spinto appunto la quotazione dell'oro alle stelle e in questo momento moltissimi si fanno questa domanda mi conviene vendere o mi conviene comprare e investire per vendere in futuro? non esiste una risposta davvero corretta per tutti quanti di certo ora non è conveniente comprare oro da investimento perché l'oro è molto alto, probabilmente scenderà di nuovo una volta conclusa la guerra o una volta che il mercato si sarà abituato a questa tensione perché il mercato risponde in maniera umorale a ciò che accade, sembra strano ma è così, è molto emotivo e quindi quando si creano delle tensioni reagisce, poi se queste tensioni rimangono stabili il mercato si adatta, non si ferma. Quindi di fatto l'oro tenderà a riscendere perché è salito molto molto molto velocemente, quindi in questo momento sicuramente è favorevole chi vendere piuttosto che comprare. Ma è anche vero allo stesso tempo che ogni volta che c'è stato un aumento di prezzi si pensava fosse il picco più alto di sempre e poi non è stato così, è stato superato. Quando c'è stata la pandemia la quotazione dell'oro era altissima si poteva credere che una quotazione come quella non si sarebbe più superata nel corso degli anni, poi è arrivata una guerra subito dopo, che ha stra superato quella quotazione raggiunta precedentemente. Quindi la risposta andrebbe adattata di persona in persona, in base alla tua situazione, in base a quanto tempo tu puoi aspettare di tenere quei soldi investiti fermi in oro. L'investimento in oro deve essere visto come protezione del proprio capitale e diversificazione del proprio portafoglio. Non sono la persona più adatta e più idonea a consigliarti i tuoi investimenti perché non sono un consulente finanziario, ma anche io per me stesso ovviamente diversifico i miei investimenti una parte in oro perché serve a proteggere la fluttuazione degli altri titoli qualora scendano come è successo. Tutte le borse sono scese, l'oro è salito e ha rallentato la perdita che poteva esserci. Quindi se non hai fretta di rivendere è assolutamente buono avere una fetta dei propri risparmi che si vuole investire in oro. In questo momento è ovviamente straconsigliato per chi sta valutando di vendere vendere adesso e non aspettare perché questa quotazione è davvero conveniente e alta. Tra tre mesi magari potrebbe essere molto più bassa e quindi per ottenere queste quotazioni bisogna aspettare chissà quanto tempo. Quindi in questo momento se, se il tuo obiettivo è creare adesso il margine è un buon momento per vendere. Se vuoi avere altre informazioni visita il sito venderoarosato.com dove troverai all'interno un blog ricco di articoli e contenuti molto interessanti per te e al tempo stesso se vuoi vendere dell'oro Visita il sito offertaoroetic.it dove troverai 4 bonus a te riservati per vendere il tuo oro a condizioni molto vantaggiose presso uno dei negozi Oroetic. Gli indirizzi dei negozi li trovi sul sito. Ciao e a presto!